la mano e poi ci metto un goccino di fondotinta e lo vado a mettere con la spugnetta in questo modo praticamente lo mischio scusate ma mi guardo allo specchio altrimenti non ci vedo e oggi è la vigilia di santo stefano, ma che vigilia di santo stefano? santo stefano è stato ieri sono un rinco. no, ieri era santo stefano, oggi è venerdì, venerdì 27, 27, sì, 27 sono in casa, ho fatto 2000 cose e domani vado via, quindi farò il capodanno via nel veneto non so però cosa faccio, eh. Vado nel Veneto, però non ho ancora idea di cosa fare. Poi, quando sono là, vedo. Ora metto la cipria trasparente, è sempre della Debora, non la Debora mia amica, la Debora, marca di prodotti per il viso, per il corpo. Ok, ora passiamo alla base per gli occhi la base per gli occhi uso questo, che è della Chicco ed è una base perlata e anche questa mi piace molto le metto un pochino sul pennellino senza occhiali non ci vedo una mazza qua e me la passo un po' su tutti gli occhi sulla palpebra fino alla sopracciglia lo metto anche qua, nell'interno dell'occhio qui Ragazzi, io mi trucco un po' così, come sono capace, eh? Non è che faccio un trucco da mega party. Non sono nemmeno capace. Mi aggiusto, mi aggiusto. Come tante di noi. E lo metto fino qua in fondo. Ok. Sempre della Chicco, ho preso questi ombretti che sono luminosi tanto, tanto, tanto e la metto in tutta la palpebra e anche fino a sopra faccio la base di questo ombretto chiaro poi ho preso sempre questo ombretto um, che è tinta bronzo sempre molto luminoso della Kiko è sempre lui e lo metto a metà nell'occhio da parte da metà dell'occhio fino all'esterno e faccio un pochettino anche qua sopra è veramente tanto luminoso ok e la stessa cosa anche dall'altra parte ho comprato questa palette dell'HM a un euro e 90 quest'estate, pochissimo in un negozio, l'avevo trovato in un negozio a Cuneo ora, visto che ho fatto tutto questo lavoro col dorato eh, uso questo marroncino qua per continuare con il mio trucco qua allora e lo metto da di qua In questo modo poi sempre. Aspetta, che mi giro. Sempre con questo, questo, qua faccio una riga. Uso una carta, una carta, una carta rigida. E faccio la riga di qua, la riga di qua, e lo prendo da di sotto, e lo stesso cosa, da di qua. Ok. E lo vado anche a riempire. Ragazzi, io, ripeto, non è che sono una truccatrice. Assolutamente. Quindi mi sto aggiustando. Un pochino da sotto. Sempre dello stesso colore. Così. E, oh, e eh, passo un pennello grande per sfumare il tutto. Prendo il pennello. Eccolo qua. No, ripeto, io non so se si fa così, però io faccio così. E adesso vado a mettere una puntina di nero quasi scuro scuro. Una puntina lì eh, cerco il pennello che questo una, sempre dell'HM Vado a mettere questo che è scuro e lo metto proprio nell'angolino. Eccoci. Comunque poi riprendo di nuovo Mi sono sporcata qua mm. Riprendo ancora un pochino di bronzo Della picco Di questo colore bronzo E lo accentuo quello di prima Perché passando il nero si vede poco Ok Così e anche l'altro, quello chiaro, che lo metto ancora nell'interno E nella palpebra qui. Allora, toccandosi in questo contesto è difficilissimo, specchio, telecamera. È davvero difficile. Però dai, cerco di fare il mio meglio. Ok, adesso... Procedo! Prima di procedere con i trucchi, con le liner nero e rimbal, metto la cipria trasparente negli occhi per fissare il trucco che ho fatto. Mi dimenticavo le sopracciglia. Passo con una matita color castano scuro, le accento un pochino, ecco è piccolissima, l'ho quasi finita e non l'ho trovata per quello sto usando ancora questa e passo su fissante davvero, c'è cioè, la matita di qua è piccolissima lo so, aspetto dopo le ferie le vacanze, vedere se la trovo prima non c'era, speriamo che arrivi allora, di qua è il marrone scuro e di qua il fissante intanto uso questa ok Passo la batita all'interno dell'occhio, sopra, io la metto in questo modo, non so voi... non è una matita un pennarello l'ho preso in Thailandia quindi non so nemmeno che marca è e lo metto sopra sopra sopra nell'occhio e anche sotto da metà sotto così metto il rimmel dell'essence essence, si dice così, essence è il suo adesso metto la terra non, non so che marca è non ne ho idea e faccio contouring se dice così nell'altri un po' qua Poi, con un pennellino, io uso questo, prendo sempre un po' di terra, un pochino qua nel naso e qua, per segnare il naso, partendo dalla sopracciglia. ne ho messo un po' troppa, ok. poi un po' di blush, questo è dell'essence, sì, poi un po' di blush sempre qua poi passo al lucido al lucido che è questo dell'ess... no non è dell'essence è... aspetta che prendo il doppio perché non ci vedo ah il style l'ho preso in profumeria ma è già un po' che ce l'ho è buono sì e faccio questo lavoro qua così però ho preso un altro lucido, sempre della Chicco, che adesso lo metto per finire. Quando voglio essere un pochino più luminosa, ogni tanto mi si accende e mi si spegne la luce dello specchio. Quindi se vedete degli sbalzi, perché lo specchio si accende e si spegne. Siccome volevo un lucido ancora più luminoso ho preso questo della Chicco. Basta qualche goccia che metto qua proprio sopra e qua e la spalmo con le mani con le dita guardate com'è luminoso, si vede? e anche qua nell'occhio ieri ne avevo messo troppo ce l'avevo fino qua eccolo, adesso ne sto mettendo troppo mi sa ne metto un po' di qua è veramente tanto lucido eh? dà, dà tanta luminosità ma tanta tanta ecco, direi che sono alla fine mi manca il rossetto allora per il rossetto metto gli occhiali perché non ci vedo sempre della Essence uso questa matita per il contorno labbra quindi riempio anche le labbra con la matita. Così il rossetto dura di più. A volte allora a volte uso anche questo rossetto quella lunga tenuta dura veramente 24 ore che metti il rossetto e poi usi il liquido per fissarlo ma adesso voglio mettere questo quindi riempio le labbra rossetto che è della e metto il rossetto un rossetto rosso non so che marca è è uno che avevo in casa mm, ecco ma non, non è finito qui alla fine ho scoperto sempre dalla chicco uno spray per fissare il trucco che è questo che è questo spray qua sempre della chicco allora si mette in questo modo io sto cercando perso senza occhiali quindi sto cercando il lucchetto del flacone a questa distanza si spruzza è luminoso fresco eh, lasciamo asciugare un pochino ed il trucco è fatto poi fatemi sapere se vi piace eh, cosa ne pensate ripeto non sono una mega artist no così mi trucco io grazie per aver guardato il video vi mando un grosso bacio un grande abbraccio Ciao, al prossimo video. Ciao, ciao.